a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi difenderà la lupe De Gormiti Certo che con l'app dei Gormiti io sono super forte eh, Ma questo non c'è bisogno di dirlo eh. sanno tu Dai. Sì, sì, sì. Cioè, dai, poi ah, con Alfa Lord lo Carrion, con Alfa Lord Carrion, pensate un po' allora. come mi sono alfa evoluto. <coughs> Aspetta. Oh, <coughs> finalmente iniziamo la ciao partita. Ciao, Gianni. Ciao, Giada. C'è un po' di tossa? No, io ti ho salutato, non mi neanche di risalutato. Eh, ciao, Giada. Dai, vi dopo che è iniziata la puntata. Eh, allora, eh, salutiamo sì, i nostri sì, amici. Sì. Ciao, ragazzi. Bentornati al Gormiti Show. Allora, eh, quindi stai ah. giocando all'app... Adesso eh. Stai giocando all'app Sì Giada sto giocando all'app Anche io sto giocando all'app e ne ho sbloccati tantissimi Guarda gli ultimi Come stai giocando all'app? Guarda, ne ho sbloccati tanti Scorri per favore <ride> Ma se te ne mancano 4, 5, 6, 7, 10, 20, 45 Te ne mancano un sacco Anche a te te ne mancano ma Non, vero, non guarda, ce li hai tutti Guarda, guarda È eh, questo? È eh, quello? Ma questo... Ah, io ce l'ho quello, eh, ed è niente, fortissimo Fa niente, lo scambiamo No, non è scambio Va bene allora, no. Ah, facciamo così Vincerò, vedrai Con questa sfida vincerò Sì, sì um, Facciamo così Visto che fai tanto quella che vince eh. Adesso Tra poco Ti sfido Con i collezionabili Ma non della nuova <ride> serie <ride> Guarda che vincerò Non della nuova serie E quale serie? E tu fai la magia e ti faccio vedere Adesso sono curiosa e Andiamo intanto. a vedere Wow Johnny, la serie Mecha! Eh sì Giada che poi tra l'altro eh, nella serie 1 ti eri innamorata di Lord Titano, in questa serie di Lord Electrion. Scusami, che mi ricordi? Ma in quella nuova non mi hai ancora detto di chi ti sei innamorata. Mm, meglio tenere un segreto, quella nuova. Lo sanno tutti quei segreti, che segreti sono. Va bene, <ride> allora... Um, Io ho già scelto. Sì, mi sto ricordando quante volte ti ho battuta con la, con la serie Mecha. Devo contarle, no, sono tantissime. non ci stanno neanche Mi sulla. Ma ci Non ci stanno scegli, neanche sulla disputazione. Ma scelgo il personaggio. Male. Scelgo il personaggino, anzi un bel personaggio, no. no? Questa è la tecnica. La tecnica giusta. Non penso proprio. Io Questo. ho già aperto. Che hai trovato? Ho trovato Ultra Lord Helios. Combatti, Gormita, Lord del Vento Helios. Ok Giada, adesso ti dico subito che ho trovato io. Dai, eh, sono curiosa, fammi vedere. Allora, allora. Ah, ci sta, ci sta. Lo sai che um, non amo molti cattivelli, eh, però devo dire che lui è molto forte, Giada. Ho e trovato Omega Xator. Gormiani, arrendetevi Oppure sparirete per sempre Eh Giada, eh, il bene contro il male Vedremo so che... chi vincerà Va bene, allora um, Sulla card Che numero hai trovato? Tu? Tu? L'ho già visto <ride> Io ho trovato il no. numero 9 Va bene io ho trovato... Mi piace questo numero eh, perché è alto E eh, lo so, anche il 7 Che è più basso però Pochino E invece sotto al piede Cosa hai trovato? No, cosa hai trovato tu? No, cosa hai trovato te tu? Te l'ho chiesto prima io. Fa niente. No. Chi ha il numero più alto parla. Non tu. è vero. Dai, Ho trovato il numero 7. Non è vero, fa vedere. Sì, è vero. Fa vedere. È qui. Non mi credi? No. Perché hai perso? <ride> che numero hai trovato? Non te lo di. <ride> I nostri amici vogliono saperlo. Vai, amici, vedi qualche amico. Guarda Vai. qui, quanti ce ne sono. Ho uh, il numero 3. <ride> Quindi, cosa vuol dire, Gianni? Voglio sentirlo da eh, te. E che 7 più 3 fa 140. Sì, nel tuo mondo, però. No, nel tuo mondo. <ride> Quindi, chi ha vinto? Dillo. Non lo so. Dillo che ho vinto. No, non sentire. lo dirò mai. Dillo Anzi, che voglio sentirlo. No, non lo dirò mai e ti sfido a un'altra sfida. Oh, no, eh, no, no, no, sì. no, perché ho vinto. Ho vinto io e Apri. adesso, no, non possiamo. Rimetti giù, rimetti giù. No. Sì. perché adesso c'è un altro nostro amico che ci sta aspettando per una super sfida. Va bene, va bene, andiamo. ciao, ciao lorenzo! lorenzo ciao gianni e giada <ride> ma ciao! ciao come stai? come stai? bene ma sei contento di essere finalmente al nostro gormiti show? No, sì. oh. ma poi hai una collezione grandissima vedo tutti i gormiti vicino a te sono è vero guarda quanti sì. ne hai nei tantissimi, tra l'altro, vedo un titano degli elementi. Sì, è lì in prima fila, l'ho visto anch'io. È in prima fila, proprio come noi. No, il nostro è dietro, è nella fila dietro. Però wow! Ma qual è il tuo preferito? Lord No! Ah, no, bravissimo! Keron. Ma Lord Titano un po' ti piace? O Lord Electrion? Ah, un è un pochino, eh. no, no, no, ho detto visto no, sì, i che di cazzo. Un no, no, preferisce no, no, no. Lord Carrion. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo preferisce Lord Carrion come lo preferisco io. Mm, Quindi vabbè. bravo Lorenzo, bravo. Ma e lì dietro che cos'hai, anche le cose per la scuola? No, no già, i giochi va. sono i giochi, ah, ah, ah lei pensava fosse una storia. Io pensavo fosse lo zaino, era lontano. No, no, no. Eh, visto lo so, male. perché magari eh. dalla televisione, ma eh, c'è anche eh, la maschera di Lord Titano però sbaglio. Quindi ti piace tanto l'ortitano? Sì, anche. Visto? Eh, vabbè, vabbè. Anche, quindi eh, siamo pari. che pari? <ride> sì. Vabbè, visto che io e Giada già ci stiamo per sfidare, non è il momento di sfidarci tra Sappiamo di noi. e anzi, vediamo. Ah, ecco che entra lo zaino Ecco, pure. è entrato Vedi? lo zaino. Io sapevo che lui ce l'aveva. Era wow. impossibile che non ce l'aveva. Quello è lo zaino che si illumina, Giada, che fa sì. le scale. Sì, sì. Ti ricordi? Tra l'altro, noi sappiamo che tu sei qui con noi perché vuoi sfidarci. E infatti vedo che ha già le bustine. Mm. A te piace fare le sfide, sì, ma, con, di solito, ma di solito sfidi la mamma, il papà? Così. O con gli amici? Sì. Con chi sì. le fai? Tutti quanti? Con papà e la con mamma, e il, il papà. Ma no. chi è che vince tra di voi solitamente? Eh, io e papà. <ride> ah. Ah. Beh, allora ti sei allenato per la sfida di oggi. Hai fatto già tanti sì. allenamenti. Ma, sì. ma chi, vuoi, chi vuoi sfidare? Chi vuoi due? sfidare tra noi due? Dai, dai, su, su, su, su che siamo carichi. Scegli, scegli Scegli, tu. scegli. Johnny o Giada? Gianni. Gianni, vai con la sfida Va bene. allora. allora mi raccomando, se... devi riuscire a batterlo. Aspetta eh. che mi alleno. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma sei. non devi ballare. E non sto non ballando. è una sfida di ballo. Devi, ma... devi fare la sfida con le bustine. Ma mica sto ballando. Ma capito male, scusa. Ma non sto attimo. ballando, sì. mi sto solo riscaldando perché tutti i bambini sanno quanto sono oh. forte con i collezionabili, Giada. Eh, ma lui... Ha deciso di sfidarti per batterti allora facciamo così tu sarai l'arbitro okay. okay, di questa sono mega pronta. partita va bene pigliami la bustina vincenna mia johnny bravo è bello va carico va bene va bene va bene io sono pronta questa è la bustina giada questa è quella perdente no non è perdente vai vai vai lo sanno tutti vai vai vai tu ce l'hai allora, cosa allora sei fare? pronto prendi una bustina al mio via dovete aprirla e far vedere che gormita avete trovato capito? va bene va bene. fate vedere così e dite il nome pronti e poi iniziamo a leggere 3, i numeri 3 2, 2 1 via apritele vediamo un po' guarda lui l'ha già aperto è stato velocissimo su questo ah. si è già battuto vediamo vediamo Allora, vediamo. mi piace sul concetto perchè l'archerion guarda mi sa che qua ma ma ha più ma punti ma già ma lui ma... Ma è il mio preferito, lorderio. Che, che, che hai trovato? Allora, io ho un indizio. Fa parte del popolo del magma, ok? okay. Ed è il cagnolino, il leoncino di Riff. Il cagnolino? Mm, il penso. cagnolino, leoncino. Io ho trovato, Piron. Uh -huh. Allora, adesso vediamo. Nella card che numero hai, Lorenzo? 9, ecco. il numero 9, Johnny, mi sa che. <ride> Giada, io te l'avevo detto che questa sì, già, but... non è colpa mia adesso. era quella perdente no, non è colpa mia è lui che è forte lui si è allenato tu invece no io sulla card ho trovato In che numero non, non, lo so. non abbiamo capito nessuno hai capito Lorenzo per caso il numero che ha detto no eh vedi non lo no, no. no nessuno ne ha ne capito dille più ho trovato il numero Beh, quello là è non è che ce ne sono altri non, non abbiamo capito lo stesso ho... fai vedere dai perché non ci crediamo il numero 7 ah. perso. Beh, ecco, ma... <ride> certo. accetta la sconfitta no. sotto al piede invece che no, numero no, hai? accetta la sconfitta ho, ho il numero 9 9 e tu Gianni meglio che neanche guardi forse perché hai proprio perso che numero hai? Vediamo. Non c'è scritto. Non è possibile che non ci sia scritto. Mi spiace, dobbiamo rifare la sfida. E eh, no, non c'è scritto. Non è possibile. Guarda, c'è, aspetta, fermo. Guarda. <ride> Fa il birbante, aspetta, un secondo. Vediamo. Eh, bassissimo! Diglielo. No, diglielo. No, Gianni, diglielo. Devi, no. devi <ride> dirgli che ha vinto. Ai ai, <ride> ai ai ai. Eh, vabbè, sei stato fortunato. Ho trovato il numero 4. Quindi hai vinto, Lorenzo! Sei riuscito a batterlo finalmente, Va bene, Vedi? bravo, no Lorenzo. Non sei così tanto forte Intanto lui mi ha battuto e tu, da quando facciamo il Gormiti show, non mi hai battuto manco una non volta. Non è vero, alcune volte ti ho battuto. Una. Alcune, un, un paio. Sì, sì, ne apriamo un'altra, perché ora sono super carico. Dai, veloce Giada, facciamola velocissima. Vai, vediamo, vediamo, vediamo, la rivista. Dai, se apri. Se lo strazzi ancora di più. Forza. due, una via, apritele. oh. Ha ha, ha. Adesso sì che vinco. Adesso sì che vinco. Che ho trovato. Uh, fai uh. vedere intanto che lui apre, fai vedere che cosa hai trovato. Io carissimo amico il mio Lore. Il manok. Perché io ho trovato Lord Carry. Ma mi siete dati il cambio. Uh, eh. Uno vince uno. Uno. Eh, eh. però magari lui vince lo stesso. Eh. Ok. Che ne sai? Sotto il piede, anzi sotto il quadratino del drone No, la card prima Giusto, sulla card che numero hai? 6. De De devi batterlo lo stesso Tu ti ricordi piazza. che numero avevi prima sulla card di Lord Carrion? 9, Lo vedi? <FL Y iemand> <cache> Questo è il numero nove E adesso vediamo, sotto il piede Siamo che numero hai? Non c'ha il piede, il drone il ah, giusto, il lato, il lato Già, dai dronoc non hanno i piedi Il lato, il, il lato, sì Il lato <ride> Nel lato, che numero hai? Uno Uno Quindi sei più uno, sei più sette avevo detto Sette Sette più uno fa Ah, io avevo già fatto ah, il totale. Sei più, ah, ok, 6 più 1. No, era già fatto la, il totale. Sei il piede e 1 è la carta. e lui Io avevo, sette, io avevo già fatto il totale. Ok, um, tu ti ricordi per caso, ma così per caso, che numero avevi sotto il piede di Lord Keryon 5 minuti fa? 9 è il numero 9 leggilo è il numero 1 ma che è impossibile un, un, un, un, un io tipo per lui per quello ho capito eh. però un lord non ha il numero 1 sotto lo so lo so va bene allora, facciamo così io ho il numero 9 però okay. siete pari siamo pari dai siamo è giusto pari. così Lorenzo una volta hai vinto tu una volta ho vinto io mi sembra, mi sembra veramente sì, giusto sì sì dai ma magari la prossima volta ha un'altra sfida e vediamo La prossima volta ti aspettiamo e ti sfido con 457 bustine <ride> Tutto il giorno ad aprire le bustine, va bene, io parlo Allora, altro. noi ti dobbiamo salutare Siamo ehm... stati contentissimi di averti conosciuto Però E aspetta, prima di salutarci vuoi dirci qualcosa? Anch'io Anche tu sei contentissimo? Mi oh, Ciao Ma vuoi salutare qualche tuo amico? Saluto tutti i miei amici Ok, va allora, bene, così saranno felicissimi. Noi salutiamo in questo modo perché lo sai che virtualmente non ci si può abbracciare. Purtroppo, questo è un periodo un po' così. Però, noi lo facciamo in questo modo: quindi apriamo forte, grande, grande le braccia e, e stringiamo forte, forte, forte. Così ci siamo abbracciati. abbracciati. <ride> okay. Ciao, ciao, piccolo, ciao. grazie. Ciao, sei super forte. Ciao. Beh, come avete visto, stare insieme è molto divertente E noi siamo davvero felici di potervi conoscere E partecipare è molto semplice Basta andare sul sito gormitishow.com E lì ci sono tutte le istruzioni Esatto, vi aspettiamo in super tantissimi Ma Gianni, adesso è arrivato un altro momento Sì, è arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica. Gormitica Allora Oggi ci sono arrivati due disegni Esatto, da parte di Matilde e Marco Io sono okay. un fratellino e una sorellina Vai, leggi Giada, leggi Allora, ci scrivono Ciao Gianni e Giada, siamo Marco e Matilde Due grandissimi fan dei Gormiti e del Gormitico. Show. Ecco a voi i nostri disegni Marco ha disegnato il suo Solark preferito Antium E io e il mio lord preferito Eclos Vi mandiamo un, un gormabbraccio fortissimo E vi vogliamo un mondo di bene Carino. Il nostro più grande desiderio È venire al Gormiti Show E condividere la nostra creatività con voi Che carini che siete, grazie Anche noi sì. vi vogliamo bene Vi mandiamo un super gormabbraccio un, un bacione grandissimo Ma hai visto che bravi che sono stati? Sì, tra l'altro um, Lei ha disegnato Eclos e lui Antium Quindi un cattivello, un buono, bravi Bravi, i disegni mi piacciono molto. Bravissimo, bravissimo anche Marco che ovviamente è più piccolino si vede. Eh, sì, sì, sì, però è stato bravo molto Super gormitico, molto grazie, grazie Continuate a inviarci i vostri disegni, le vostre dediche, tutto quanto Sì, perché a noi piace tantissimo leggere le vostre dediche però, Vedere tutti i disegni Ma dove devono mandarlo Giada? A gormitishow.com A gormitishow.com ah, gormitishow Sì, <ride> Ok. <ride> così yeah. potete partecipare anche voi in puntata Virtualmente, esatto Giada, è finita la puntata Eh sì, e mi raccomando voi continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube Iscri per stare sempre insieme? Aggiornati insieme, insieme. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, condividete il video e, e un saluto da Giada e, e Giada. Ciao. <ride>